dove si <till> attacca la coscia alla Beh, pancia puttana con la coscia mi bolle per stare attaccati proprio guarda vedi che si vede si. guarda si, eh si colpico, batte il cuore siamo venuti in Italia per vedere un po' come funziona qua è che una adesso si tradisce i capos i capos boba, non possono già scendere una cuscia che ho bisogno di uscire a scuola in migliaia e ora ho ne ho bisogno di per farlo i fermenti io li metto tutti nell'acqua e dieci giorni dopo lo buchi e sviluppa con la muffa, gli cambia il sapore però io lo faccio in un modo particolare che lo faccio a pasta quasi dura tanto chi vuole sentire... ma e la ricotta la riesce a fare senza problemi? a quanti caragliari arriva la macchina?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 E così, dopo, no, oltre che mangiare e si usano sempre i pari uno riesce a controllare meglio se la mammella va bene, se c'è qualche problema. Eh? E mi sono chiamato a fare un'altra cosa, per cui, mi sono che il burro è un burro, non è che il burro è in Italia, e che il burro è Adrian è anche una vera che è già. Dove eh, eh, agiscono e lavorano questi allevatori è molto simile a dove l'ho detto io. Tante cose che ho insegnato io eh, gli sono servite e quindi dopo, ogni anno, si è creato un rapporto con le individui perché c'è la gente che è già il terzo anno che, che, eh, che seguo. Faccio parte di una famiglia che avevano 5 fratelli, quindi eh, nasci con lo eh, diciamo, spirito così anche di condivisione, di.. Cioè, no... non sei per gli affari tuoi.